bentrovati alle previsioni del tempo per giovedì 30 luglio 2020, giornata caratterizzata dalla prosecuzione di stabilità sull'intero bacino mediterraneo. L'intensa nuvolosità alpina delle ore precedenti è prevista in generale e progressiva dissipazione durante l'intero corso della giornata, sebbene sia attesa nuova condensazione sui cieli della Sardegna e rovesci di modesta intensità sulle alture udinesi ed il vallo mediano degli Appennini settentrionali in terminazione del mattino. Nella seconda parte del giorno, inoltre, è prevista l'entrata di ulteriore copertura nelle regioni continentali, le quali sono tuttavia in previsione di spostamento da parte dell'azione atlantica verso oriente e dunque al di là del settore benaco durante le ore notturne, causando conseguente incidenza dei venti prevista in tale direzione in allontanamento prevalente in direzione dell'Ibeccio piemontese situazione analoga sulla dorsale appenninica e nelle isole, le quali, allineate alla situazione generale, ad esclusione dell'attività leggermente più intensa nel corridoio sardo-africano, versano in acque tendenti allo stato di quiete prevista. Tale presupposizione è giustificata dalla pressoché totale diminuzione delle temperature massime registrate nelle ultime ore ed il significativo aumento delle rispettive minime. Si conclude salutando ed augurando buona giornata.